Scuola superiore e impresa, università e impresa, sono due mondi abbastanza lontani ma che cercano sempre di avvicinarsi sempre di più. Come arrivano i nostri giovani a questo appuntamento con le imprese? Come possono essere inseriti al meglio in training professionali, stage e altre esperienze di primo lavoro? Lo chiediamo alla nostra ospite di oggi che è la professoressa Rosita De Luigi, professore associato di pedagogia generale e sociale all'Università di Macerata. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo, come possono eh, diciamo così, le imprese essere aiutate a creare un percorso per inserire al meglio i giovani che escono o dalla scuola superiore o dall'università? Beh, grazie per questa domanda, intanto perché credo sia un punto essenziale no, per ragionare congiuntamente di formazione e professionalità. Io credo che le imprese che accolgono giovani, che siano della scuola secondaria, di secondo grado, universitari e che sono comunque in formazione, debbano lavorare molto sull'acquisizione e anche la condivisione in esperienza delle soft skills, così come anche nella costruzione eh, di team building, quindi di un clima che è ancora di apprendimento ma anche di messa a disposizione di esperienze professionalizzanti in cui eh, l'efficacia e l'effettività poi dei ragazzi e delle ragazze che entrano in impresa possano avere degli sbocchi eh, davvero autentici Secondo te il sistema scolastico e universitario italiano prepara in questo senso o si possono fare dei passi ulteriori? No, secondo me si possono fare degli ulteriori passi perché dobbiamo comunque ragionare su delle prospettive di orientamento che non siano contingentate né da una parte né dall'altra. Mi spiego meglio, credo che dal punto di vista dell'orientamento formativo e anche professionalizzante ci sia molto da fare lavorare sui processi, non solo sul momento in cui avviene il cambiamento, quindi io passo dall'essere uno studente all'essere in alternanza scuola lavoro, ad essere uno stegista, ad essere in tirocinio. No, è proprio prima che va costruito l'approccio di un apprendimento che poi è trasformativo e per lo studente e per l'impresa e a dirlo di più secondo me è un approccio che può coinvolgere dal punto di vista anche professionale sia coloro che lavorano nell'impresa sia coloro che lavorano negli enti formativi. Concretamente che cosa può fare l'impresa e le associazioni di categoria delle imprese per intraprendere questo percorso? Io credo che sarebbe molto interessante aprire o consolidare dei tavoli di lavoro tra stakeholders e mondo della formazione per provare a fare anche dei pilotaggi di progetti, anche micro progetti che sono collocati sui territori no? e quindi che possano vedere come la formazione non è del tutto staccata dalla dimensione lavorativa e viceversa perché a volte c'è un po' questo eh, distacco quasi dato per scontato. No? Allora penso a eh, laboratori che possono essere formativi ed esperienziali, penso a didattiche innovative, penso alla comunicazione che c'è tra eh, l'essere in una situazione che ti richiede di agire in prima persona così come di saper stare in un gruppo. No? Allora perché non eh, progettare dei work lab piuttosto che eh, dei maker lab in cui insieme però il mondo dell'impresa e il mondo della scuola e dell'università oltre a progettare agiscono delle no? didattiche che siano appunto trasformative sul campo. Certo, quindi è veramente un ponte tra scuola superiore, università e impresa. Ringraziamo Rosita De Luigi, associato di Pedagogia Generale e Sociale dell'Università di Macerata.